E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, faccio l'intro ora, perché dopo il video perché mi sono dimenticato di farla. Oggi siamo in questa nuova vanilla con uh, un uh, mio grande amico, il signor Kevin. In uh, questa vanilla faremo molte cose, molte build, molte, molte cose carine. Non siamo bravi a buildare, diciamolo, mettiamolo già prestabilito e vi lascio il video. Sono morto qua? Perché hai preso uno spillo? Non hai preso uno spillo? Sarebbe venuto fuori che hai preso uno spillo in culo. No perché poi sono sparato. Che cazzo? Eh beh. Vabbè. Non... vabbè. Molto normale direi perché.. Ciao frattati ho visto. Ma in realtà io ho fatto tipo 3-4 volte. Motorwater, però vabbè. Però io sto salendo col, con le spinelle mettendo le spinelli nel culo e metti qua Cristo oh Cristo cazzo ti avevo visto ma dove cazzo sei morto te scusa eh ma io qua sono morto poi sono rispondato qua <ride> io ero morto qui questo angoletto qua capisco il motivo come ho fatto da qua a cadere qui e poi sono... E poi sono morto sono rispondato qua sotto okay. tutto tolto poi l'ho ripreso subito eh metti la roba oh Porco Cristo Dio scusa <ride> che te ho un pugno a cadere sotto eh <ride> Hello guys io andai dritto di là, non so potuto andare a c'era il villaggio. Dove? Dici o di andare? Di qua? Togli quella accetta di mano che mi fai paura. Non va a cagare. <ride> C'è va a fuoco la, la foresta. Ah eh già. Vabbè ci troveremo senza mezza foresta. Vai buttati nella lava. Vai boscaiolo. Secondo me prima che troviamo un, uh, un villaggio. Ah Suka <ride> Volevi dirlo, eh, volevi dirlo. Rammettilo. Ci mettiamo un botto, stavo dicendo. Cosa stavi dicendo scusa? Che ci mettevamo un botto. Ah ah, si vede, villaggio. infatti. C'è uno qua dentro, teoricamente Abbiamo visto così, si sì, sono una volta Ha provato ad aprire la porta <ride> Si è trovato la cosa bloccata Perché sei, ehm... sei stupido sto qua? Bro, guarda MAGIC Ti dico Qua mm. ci prendiamo una casita random eh? Quale vuoi prendere? Io mi prendo questa qua No, e prendiamoci ehm. una assieme Io mi prendo questa qua Piccolina, patatina Mi sono sotto io allora che facciamo così allora? Ah ma qua c'è la porta <ride> Ma che cazzo <ride> Che cazzo stare? È molto normale Vabbè to... Se la qua resta qui porta? Hai le scalette topioli? No Ma che cazzo c'è un paio di scalette io Allora io invece Eh ora... piantale va Ora le crafto Le crafti tu? Si sì aspetta devo un attimo craftare un po' più stick ne hai già craftate alcune? no io no Ma okay. mi è mai chiuso sopra è ovvio fra passa non piazzare già dalla prima te ne rimangono altre? no no stiamo così profondità giusta Due cazzo li ho messo l'altro scaletto? fondo lì Ah ok eh, Una trapdoor Si sì. Sì, li imprigioniamo ben bene Qua dentro quel buco Puttanella Come togliere l'acqua Ok perfetto Adesso abbiamo le scalette più stilose grande No ma che cazzo Da quanto posso escire? Secondo? Ho <ride> cercato così tipo il lombo da fucka. Ma che cazzo? Il fratello E non possiamo aprire sopra, non possiamo più uscire neanche noi adesso Perché se usciamo lui prende e apre la porta No fermati Gli spacco le scalette No, porco Dio. No, tutti qui! <ride> non posso scendere. Fermo, poi in un angolo. Aia! Aia! Volevo spoccare un cazzo di blocco. Ah, No, no, pichi me, pichi me, pichi me. Così. Scusa, perché così? Questo è un po' la storia. Aspetta, fra, leva un attimo, leva un attimo, leva un attimo. Ah è, è vero è. si può li Devi aspettare un po' eh però Oh cazzo Di qua si è del tutto <ride> Sono bellissime oh, sì. Ma che cazzo Posso entrare? No no sto facendo un'opera di edilizia un attimo eh Tra poco può entrare Ok, Ma puoi, puoi, puoi entrare. Sei <ride> caduto. Almeno quello lì non va, va... Ma come cazzo? Ok. Ok, ora ritorno giù. Bravo. Guarda che brava persona. Non saleremo mai più. Bastardo, sale ancora. No, apri, apri questo quando, quando non devi cos'ha. Così loro non possono salire. Eh. No, se mi, tipo togliamo questo quattro, te non possono salire così. No, no non possono salire a prescindere adesso. Perché eh, lui non ha il blocco sotto come appoggiarsi, eh, lui un po'. Può... Ve lo dico così a parole, quello che abbiamo fatto, perché sennò no, il video durava almeno 40 minuti. E dopo che abbiamo portato quel villager abbiamo fatto quella piccola stanzetta, abbiamo portato anche gli altri villager che avevamo sequestrato lì in quella stanza. Dopo abbiamo ampliato la stanza e creato una piccola coltivazione per farli riprodurre. Abbiamo mandato Kevin in esplorazione che si è fatto un bel bottino di lana e cibo. Con la lana presa abbiamo creato altri letti e io ho ucciso diversi iron golem che spawnavano grazie ai tanti villager in nostro punto. Fine.